ciao, sono Fabrizio Cirillo e in questo video voglio farti vedere la sostituzione di filtri su un'altra K chimica in questo caso a ricircolo quindi non collegata in esterno e eh, diciamo simuleremo una cappa che comunque sia è già stata da noi eh, verificata e sostituita proprio per farvi vedere e farti vedere che cosa accade, come puoi vedere non, le manovre sembrano apparentemente semplici ma già dal fatto stesso del, del portellone superiore eh, che non, non ha sostegni e deve essere bloccato in qualche modo, questo volentieri infatti l'intervento viene fatto con due tecnici ma è molto alto quindi eh, non è semplice mantenerlo eh, sollevato. Eh, in questa fase come puoi vedere il tecnico imbusta quelli che sono dei filtri carbonattivi eh, all'interno della tua cappa e eh, facendo in questo modo, imbustandoli direttamente, eh, si previene l'eventualità di rilascio all'interno all dell'ambiente di sostanze che, eh, di, di, di quelle che possono essere il pulviscolo contaminato che va in giro per il laboratorio. La fase in cui hai visto l'imbustamento è eh, fondamentale. Perché eh, ti dico questo? Di, se riesci puoi osserva sempre i tecnici che vengono a farti la sostituzione dei filtri, perché nel momento in cui non hanno questa sensibilità, quindi non ti inseriscono la busta sul filtro a carboni attivi, rischiano di metterti in pericolo, rischiano di contaminarti completamente il tuo ambiente, la tua zona di lavoro e tu rischi poi eh, a tua volta di... Portare questa contaminazione in giro per il laboratorio e poi portartela a casa. Quindi, eh, questa è un'accortezza che hanno veramente pochissimi tecnici. I nostri tecnici eh, è per questo che fanno corsi in continuazione sul rischio chimico, rischio biologico, che spesso uno dice: Ma che c'entra? Cioè perché eh, sono tecnici di, di cappe, sono tecnici, è eh, perché secondo me è fondamentale partire dalla consapevolezza. Quindi, sul canale www.ghizard.it o sul canale youtube di Ghizard troverai articoli e video correlati proprio dove parlo di, di questo, della consapevolezza che devono avere un po' tutte le figure che ruotano intorno ai dispositivi di protezione collettiva, alle cappe da laboratorio, cappe chime o cappe balezzard che siano in questo caso i nostri tecnici ovviamente vengono da noi formati e informati e hanno questa sensibilità. Quindi ti consiglio assolutamente di eh, verificare che anche la tua assistenza tecnica eh, abbia questa, questa accortezza. Ora procediamo nel vedere il video e eh, come potrai vedere il tecnico che indossa tutti i dispositivi di pressione individuale, tuta, maschera, guanti e quant'altro proprio per rischi di inalazione di eventuali polveri. Eh, contaminate si appresta a pulire no? quella che possa essere le superfici di contatto e eh, attualmente quello che stai vedendo è un filtro a carboni attivi che è sigillato, vedi che eh, è posto all'interno di un, una busta di plastica questa busta di plastica è fondamentale quindi fai sempre attenzione sempre almeno le prime volte o comunque se vuoi verificare la tua azienda di assistenza tecnica che il filtro sia sigillato perché ti dico questo perché spesso e volentieri eh, ci sono aziende che non utilizzano filtri sigillati eh, filtri magari vecchi filtri che tengono in magazzino hanno preso da chissà dove e questo non è un bene perché il filtro per una cappa a ricircolo deve essere fresco perché eh, ovviamente eh, altrimenti non svolgerebbe la sua funzione se la cappa è estrazione totale neanche te ne accorgeresti se è una cappa a ricircolo diciamo che eh, spesso e volentieri Potrebbe, potresti avere questo, questa problematica nel sentirlo, ma anche no, perché ti ricordo che chi è in laboratorio eh, quello che abbiamo riscontrato è che è affetto da disosmia. Se non sai che cos'è, vai a leggere i miei articoli. Ma comunque la temporanea mancanza di eh, poter sentire gli odori all'interno del proprio laboratorio. Eh, con questo si conclude insomma, la, la parte di sostituzione dei filtri che vengono eh, installati all'interno della tua cappa eh, i filtri che invece vengono portati via che vengono eh, smaltiti eh, vengono sigillati in buste e poi all'interno degli stessi scatole le stesse scatole con le quali sono stati portati così da imballarli per bene se eh, la Tecno ha l'incarico di smaltire quello che è il rifiuto speciale perché di questo si sta parlando si occuperà a 360 gradi, insomma, attento, in quanto è un'azienda eh, la nostra iscritta al registro, all'albo nazionale eh, gestori ambientali sia come intermediari che come produttori e questo permette a noi di metterti in sicurezza, come vedi viene sigillato completamente perché poi eh, abbiamo i mezzi autorizzati per il trasporto ed evitarti qualsiasi tipo di problema se invece non hai questa possibilità di affidarti a un'azienda che sia iscritta ti garantisco anche in questo caso di fare attenzione affinché l'azienda sia veramente iscritta all'albo eh, e devi smaltirli da solo, almeno chiedi che eh, vengano sigillati per bene come in questo caso perché eh, sono rifiuti speciali, pericolosi e così tali gestiti. Grazie